Oggi abbiamo presentato il Gianduiotto di Torino GP che è frutto di una collaborazione che abbiamo fatto con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio e quattro università. Si è voluto così elogiare questo prodotto storico della storia, che nasce un po' come prodotto povero, perché è stato ufficialmente il primo surrogato del cioccolato, perché si sono messe le nocciole all'interno del cacao per abbassare il costo e si è reso poi conto negli anni che invece era un grandissimo prodotto. Questo progetto è un progetto inclusivo, che e quindi parla da unire sia l'artigiano che l'industria. Sono state fatte tantissime analisi per tentare di capire quale poteva essere l'elemento comune e la cosa carina è che l'elemento comune sarà la nocciola Piemonte IGP. Quindi sarà la prima IGP creata da un'altra IGP. Nella sua ricetta si prevede dal 30 al 45% di nocciole Piemonte IGP il, suo, il cacao nelle sue diverse possibilità, quindi dalla fava di cacao, la massa di cacao, il burro di cacao, il cacao in polvere e lo zucchero, quindi tre semplici ingredienti che andranno a dare valore a questo nostro prodotto. Al momento è stato presentato in regione, è arrivato fino a Roma, adesso si sta aspettando praticamente il sì del Ministero per poi andare a Bruxelles.